Buonasera a tutti, di nuovo <ride> siamo alla terza parte della nostra maratona Gender Emergency, siamo in attesa della professoressa Francesca Bettio. Io colgo l'occasione, forse ci vorrà qualche minuto per il collegamento, eh, per ricordarvi che eh, ogni giorno alle 18,00 sul profilo di Usiana Campus il, la compagnia teatrale Prometeo Scatenato sta uh, curando una uh, rubrica in cui uh, vengono fatte delle letture su alcuni classici uh, della storia della letteratura, Uh, e quindi vi invito caldamente a seguirli, questo loro sforzo anche durante Pasqua ci hanno allietato con le loro letture uh, un video a settimana di un'opera, un uh, scusate, un video al giorno per due settimane, Siamo, stiamo entrando nella seconda settimana uh, vi ricordo inoltre che uh, sempre su IGTV di Usiana Campus è, um, sono disponibili alcuni mini video degli scorsi Virtual Studium e quindi potete rivedere alcuni spezzoni, uh, scusate, alcuni spezzoni del, degli scorsi interventi nel caso ve lo foste persi. Scusate, stiamo cercando di collegarci con la professoressa Bettio. Vi ricordo anche che tutti i suggerimenti di lettura dati alla fine di Virtual Studium si trovano in una storia in evidenza dedicata sempre sul profilo di Usiana Campus. Dunque vedo che state accorrendo, spero di farvi compagnia ancora per un po'. Nel frattempo vi ricordo che eh, potete porre le domande nella sezione commenti e uh, mi servirebbe la vostra collaborazione nel caso ci dovessero essere problemi di collegamento audio-video fatecelo sapere uh, con un commentino, non vi sentiamo, vi sentiamo, qualcosa del genere dunque, penso che ci dovremmo essere, non lo so, controlliamo Okay. siamo a collegarci. Sto aspettando. Eccola, terza ospite di questa maratona, professoressa Francesca, benvenuta. La professoressa Becchio è professore ordinario di politica economica presso il nostro Ateneo. Eh, I suoi interessi di ricerca comprendono il lavoro femminile, differenze salariali, di reddito o di discriminazione, l'economia del lavoro di cura e eh, la, la dimensione economica della violenza di genere. Oltre al suo lavoro accademico, eh, collabora anche con la redazione del portale InGenere, che ha contribuito a fondare e che vi invito a visitare anche attraverso le loro pagine social www.ingenere.it. Allora, oggi lei ci parla dei numeri della violenza. In sì, primo luogo sì. le chiederei di inquadrarci di che tipo di violenza stiamo parlando e in che modo poi vengono raccolti questi numeri. Dunque, innanzitutto non vorrei spaventare, darò pochi numeri. E, e comunque è essenziale quando si danno i numeri della violenza, come qualsiasi altro numero, precisare. Allora, nel caso della violenza, ehm, diciamo che la mente corre subito a quella più eh, terribile, quella che conosciamo tutti, detto, eh, in particolare la violenza sulle donne, il cosiddetto femminicidio. I numeri lì sono abbastanza conosciuti perché i giornali ne parlano spesso e gli ultimi disponibili, quantomeno quelli diciamo quasi comparabili a livello europeo, non sono veramente comparabili, sono circa 140 eh, femminicidi l'anno, ehm, che diciamo non è un numero basso. Qualcuno si può chiedere, ma si parla sempre di violenza? sulle donne, le donne a loro volta non usano violenza contro i maschi o contro altri, eh, i bambini per esempio, allora ehm, ci, sono, diciamo, ci sono meno studi semplicemente perché i numeri sono molto più bassi ed ho solo un numero per quanto riguarda in particolare ehm, diciamo, il corrispondente Corrispettivo dei femminicidi però perpetrati dalle donne, o sugli uomini o su altre donne, e su base annua sono circa 45, l'ultimo dato disponibile. E da questo si vede una grande sproporzione eh, per quanto riguarda la violenza, ma la sproporzione aumenta molto di più per quello che riguarda la cosiddetta violenza sui vivi o sulle vive. E qui i numeri si fanno davvero grandi, cioè qui si parla di milioni per quanto riguarda l'Italia. Li darò semplicemente in percentuale. Allora, che tipo di violenza? Abbiamo detto il femminicidio, che è un il più grave, e di quello ho parlato e non parlerò più. E ora parlerò di violenza, diciamo, che eh, sulle persone che di, di tale violenza non sono morte, quindi in particolare sulle donne e sulle donne vive si distinguono generalmente diciamo quattro tipi di violenza fisica sessuale psicologica e poi le cosiddette molestie molestie sessuali allora guardiamo brevemente i numeri per esempio per quella fisica e sessuale mettiamole insieme um, Qui, quando si chiede a una donna, poi vedremo come, eh, quali e quanti episodi di violenza ha avuto, è importante il periodo di riferimento. Perché è importante la memoria della persona, cioè, se si fa riferimento, per esempio, agli ultimi 12 mesi, chiaramente la memoria è molto più chiara, molto più fresca, molto più affidabile che. Non, che quando si chiede, per esempio, se hai subito un episodio di violenza da quando avevi, per esempio, 15 anni. No? Ecco, se si fa riferimento quindi agli ultimi 12 mesi, a partire dall'intervista naturalmente, i 12 mesi precedenti, intendo, allora in Italia il 7% delle donne ha subito violenza fisica almeno un anno di violenza fisica o sessuale. La percentuale in Europa è leggermente superiore, è l'8%. Qui si parla di aver subito almeno un atto, qualunque sia, di violenza o fisica o sessuale. Ora vorrei soltanto uh, porre l'attenzione su questo. Quando dico il 7%, le donne in Italia sono un po' più di 30 milioni. Quindi si parla più di 5 milioni di donne che hanno subito questo negli ultimi mesi, quindi si parla di numeri enormi, grandi. Mm, se si, poi si chiede chi ha subito violenza negli ultimi 15 anni, le percentuali salgono di molto, ma credo che bastino quelle negli ultimi 12 mesi per rendersi conto che il fenomeno è, è, diciamo, è grosso. Um, questa, ho parlato finora dei numeri della violenza fisica e sessuale, che verrebbe da dire, ma poi non è sempre detto, per fortuna è più bassa di quella psicologica. L'incidenza della violenza psicologica è il 25%, sempre negli ultimi 12 mesi, per le donne italiane, un po' più alta di nuovo, per i media europea è il 33%. Okay? Um, delle molestie magari parleremo in seguito. I numeri sono intermedi fra la violenza fisica e sessuale e quella psicologica, cioè sono atti. Okay? Allora, come viene eh, rilevata, um, diciamo, come si fa un'indagine sulla violenza? Come ci, si fa a chiedere a quali persone si chiedono, in quali circostanze e soprattutto come si fa a fidarsi dei numeri? Perché questo è il problema. Allora io qui farò riferimento all'ultima indagine, l'ultima in ordine di tempo e anche la più importante, che è stata condotta in Europa perché in ambito europeo è sicuramente l'esempio migliore di indagine che c'è stata finora. La ripeteranno. Questa è stata condotta nel 2016 da un'istituzione che si chiama European Agency of Fundamental Rights ed è nota come FRA è una delle istituzioni europee che appunto ha condotto queste indagini allora come hanno fatto? Dunque innanzitutto è importante dire che per fare, per diciamo, condurre un'indagine sulla violenza che abbia dei numeri credibili bisogna fare come si fa per altre indagini scientifiche ovvero selezionare un campione cosiddetto casuale, okay? non entro nei particolari, ma è la selezione di un campione che fa sì che poi i risultati siano rappresentativi della popolazione, in sostanza, come quando fanno i sondaggi, cioè dovrebbero farli in quel modo almeno, e come quando si fanno qualsiasi altro tipo di indagine a livello scientifico. Nel caso della rilevazione della violenza in realtà le indagini, cioè l'indagine è molto più delicata e infatti questa in particolare a cui mi riferisco è stata fatta faccia a faccia, quindi è stata fatta di facciata non per telefono, è stata condotta da sole donne le donne intervistatrici non solo dovevano avere almeno tre mesi di esperienza di fare un certo tipo di indagini, quelle appunto casuali, ma hanno ricevuto una formazione specifica per poter condurre questa intervista. Poi sono state selezionate appunto delle donne casualmente, come prendere un delle palline dall'urna, sono state estratte dalla popolazione, gli è stato chiesto se consentivano a rispondere e eh, hanno scelto dove rispondere, se a casa o in un posto di loro scelta. Questo perché, però, vi è ragione naturalmente, no? Quindi questa è grossomodo la metodologia di questa indagine e le indagini, tra virgolette serie, devono avere metodologie, diciamo, in qualche modo comparabili. Poi l'ultimo atto di chiedere di indagare diciamo, se c'è stata violenza o no per una particolare persona e appunto quali domande porgli e come. Allora, da ormai diciamo, studi consolidati nel tempo, si sa che è meglio dividere le domande per tipo di violenza. Quindi un certo tipo di domande, una batteria di domande, riguarderà quella fisica, un'altra batteria, quella sessuale, un'altra quella psicologica, e così via. E non si chiede mai, non si va, ovviamente non si va direttamente di, a hai subito violenza fisica? Non significa nulla, la risposta non significherebbe assolutamente nulla, non sarebbe affidabile. Ma si chiede alla persona se appunto, negli ultimi 12 mesi ha subito. Un certo atto di violenza. E ti faccio l'esempio. Per esempio, per la violenza fisica, una delle domande, mi riferisco sempre a questa indagine per coerenza, è: sei stata schiaffeggiata? È una, diciamo, degli atti meno gravi di violenza fisica. Oppure eh, ti ha afferrata per i capelli e trascinata per i capelli? Mm? Oppure ti ha lanciato un oggetto pesante contro? Ti ha uh, bruciato con qualcosa di, appunto, uh, che, poteva, che poteva bruciare? E così via. Questi sono i tipi di domande per la fisica. Ovviamente sono diverse quella per la sessuale. Tra le meno gravi, hai consentito l'attività sessuale? Perché avevi paura di ciò che ti sarebbe accaduto se avessi rifiutato? Questa è la più generale. E poi, naturalmente, ci sono quelle più specifiche che si riferiscono a forme un pochino più pesanti, diciamo, di violenza sessuale. Quanto alla psicologica, tanto per dare un'idea, um, ti ha sminuita, questo si riferisce a chi l'ha fatto naturalmente può essere il partner può essere un'altra persona ti ha uh, sminuita o umiliata davanti ad altre persone ha cercato di impedirti di vedere i tuoi amici uh, ha minacciato di ferire i bambini ho fatto tre tipi diversi di domande ce ne sono ovviamente molte altre le persone rispondono a sì o no a ognuno di queste domande dopodiché Viene anche indagata la frequenza, quante volte è capitato in un periodo per esempio definito della settimana o dell'anno, eccetera, eccetera. E poi, a seconda delle indagini, questa la chiesta, ehm, chiedeva appunto alle intervistate, fra gli atti più gravi di violenza che ci hai riportato, ehm, quali sono? I danni che ti ha causato sia psicologici che fisici che il fatto che per esempio sei stata male per dei giorni e non hai potuto andare a lavoro e così via quindi io mi fermerei qui per descrivere come viene fatta un'indagine eh, se hai delle domande chiedilo naturalmente certo io vorrei ricordare dato che lei l'ha indicata a me eh, che sia il questionario sia poi la metodologia te tecnica usata è consultabile e scaricabile in pdf sul sito appunto del FRA. Eh, io per esempio prima di questa intervista ho, ho sbirciato un po' tra, tra le domande perché insomma volevo essere preparata e poi volevo sapere un po' in che modo venivano eh, poste. Quindi se voi condividete la mia stessa curiosità vi invito a, a scaricarlo. Uh, da, dal sito del Fra. E, dunque, una volta uh, raccolti i dati con uh, le modalità che ci ha detto, um, sì. in che modo vengono poi elaborate queste informazioni? Allora. Uh, chiaramente ci sono molti modi di uh, elaborarle ma la prima cosa che bisogna fare e per esempio l'ha fatta in questo caso l'agenzia stessa il rapporto che potete trovare sul sito uh, ha fatto questa cosa che sto per raccontare la cosa che sto per raccontare è che c'è una più semplice e più uh, frequente um, che si usa per diciamo, elaborare questi dati e per dare un indice sintetico della violenza è la cosiddetta prevalenza, cioè sono i numeri che vi ho dato prima, ovvero c'è cioè il record, supponiamo che siano 10 uh, donne, 5 no? hanno risposto, sto, sto parlando per esempio della violenza fisica, 5 hanno risposto di non avere mai subito negli ultimi 12 mesi, 5 hanno risposto di avere subito almeno un attimo, può essere un episodio di schiaffeggiamento che appunto ricordano, può essere una cosa più grave, purché sia uno. Um, come, come, viene come vengono elaborate queste informazioni? Allora, in questo campione di 10, il 50% risulterebbe avere um, subito violenza fisica, perché sono 5 donne su 10 che hanno eh, denunciato almeno una volta e almeno un atto di violenza fisica. E ovviamente questo vale anche per tutte le altre violenze. Ah, questa si chiama, eh, perché è stato preso a prestito un po' il termine diciamo, dal vocabolario medico, invece di chiamarsi incidenza percentuale, come molto spesso siamo abituati, no, si chiama prevalenza. Ma è esattamente questo. Il problema è che una misura... Um, molto semplice, intanto mi fermo, hai delle domande su questo perché altrimenti passo a misure più complicate? No, no, prego, eh, la, la lascio andare libera senza domande. D'accordo, allora, um, dall'esempio che ho fatto spero sia chiaro che eh, se ci si limita a diciamo contare no? la percentuale di, in questo caso donne, che hanno subito almeno una volta almeno un atto di violenza, si trascurano due altre dimensioni fondamentali, che è quante volte e in più non si considera la gravità, cioè si dà lo stesso peso Vengono trattate in modo uguali, vengono contate allo stesso modo, viene contato allo stesso modo una persona eh, che sia stata, per esempio, picchiata con un oggetto pesante okay, e una persona che sia stata solamente schiaffeggiata. Quindi viene trascurata la dimensione della gravità della violenza, inoltre la dimensione della frequenza se si usa soltanto questa misura che si chiama prevalenza che però è assolutamente la più usata ed è talmente vero che è la più usata che questo ha dato origine a, almeno secondo me e altri ricercatori che poi, um, che poi menzionerò ha dato adito a credere che ci sia un paradosso che in realtà poi si rivela falso. Allora qual è il paradosso? Se si, prendo, se si prende questa indagine, i dati di questa indagine, quindi di un'indagine della più serie che abbiamo, diciamo, e della più recente, no? e si usa come misura della violenza sulle donne la semplice incidenza percentuale, risulta che i paesi scandinavi in particolare hanno la incidenza percentuale, quindi la prevalenza più alta. Non sistematicamente di tutti i tipi di violenza, ma in generale questo è vero. Insomma, è come se le donne scandinave, danesi, norvegesi, finlandesi, eccetera, eccetera, fossero esposte alla violenza in particolare alla violenza del loro partner, più di quanto lo fossero, che ne so le italiane, le polacche, le spagnole, eccetera, eccetera. E questo è stato chiamato paradosso nordico perché sembrava un po' controintuitivo, uno si aspettava, e eh no, laddove le donne sono emancipate, la violenza un po' deve calare, quindi per questo è stato chiamato paradosso nordico, no? E i dati effettivamente lo confermano, ci sono articoli eh, diciamo scientifici pubblicati su eh, riviste molto prestigiose che hanno sostenuto questo eh, paradosso nordico ed, e questo è stato un imbarazzo in sede politica, quando io eh, lavoravo per la comunità europea ed era, erano appena usciti questi dati, c'era per esempio un imbarazzo perché per esempio la Polonia usciva molto bene no? da questo confronto con gli altri paesi. E a questo punto un primo ministro polacco eh, aveva detto, violenza sulle donne è un problema di altri paesi, non è un problema nostro. Ora, il problema è che l'Italia poteva dire lo stesso, perché l'Italia non esce affatto male da questa misura. Tanto è vero che quando ho snocciolato i numeri prima, ho ci ho sempre tenuto a precisare che l'Italia era un po' sotto la media europea, no? Allora, qual è il problema? Eh, il problema è appunto quello che ho detto. Questa è una misura molto parziale. Se si fanno i conti un po' meglio, le cose cambiano. Ecco, allora, um, se mi posso permettere, ma mi devo permettere, perché questo abbiamo fatto e quindi non cioè, posso io fare io altro. è un importante lavoro. Adesso mm. Dimmi. No, No, scusi, forse siamo un po' in ritardo. Volevo dire che lei ha a questo proposito svolto un importante lavoro con un'equipe tutta senese. Sì, allora, eh, con dei colleghi senesi, allora, un collega si chiama Gianni Becchi ed è uno statistico che è nel mio stesso dipartimento, l'altra collega invece è la professoressa Ticci che lavora invece a Scienze Politiche. Con questi colleghi, ci siamo posti il problema e abbiamo detto qui bisogna uh, raffinare la misura, perché non si può tenere fuori gravità e frequenza dalla misurazione della violenza. L'abbiamo fatto con un metodo che, su cui ora non mi dilungo, si chiama FASI, è anche un metodo che viene applicato per esempio alla misurazione della povertà, quindi abbiamo semplicemente adattato un metodo già esistente alla misurazione della violenza, ovviamente con tutte le, eh, le varianti necessarie, e abbiamo costruito un indice sintetico che tiene conto della prevalenza, della frequenza, della gravità. Quando si rimisura la violenza usando questo indice, il paradosso nordico scompare. Che cosa abbiamo fatto in particolare? Abbiamo guardato se c'è un'associazione fra la nostra misura della violenza, quella diciamo più completa, mh, e eh, un indice molto noto, molto autorevole di eguaglianza di genere, quindi una qualche misura della parità, No? che è elaborato da un altro istituto, eh, un istituto europeo e che noi abbiamo semplicemente, eh, abbiamo semplicemente adottato, l'abbiamo usato. No? Okay? Ovviamente questo indice è tale per cui eh, l'Italia non risulta troppo bene, mentre risultano verso la cima della classifica i soliti paesi scandinavi e eh, va questo lo conosciamo, quindi l'indice conferma quello che sappiamo grosso modo sull'emancipazione eh, femminile e dove in qualche modo è più forte. No? Bene, abbiamo guardato, allora, i paesi dove l'emancipazione è più forte sono quelli che registrano tassi di violenza più bassi o più alti. Usando il nostro indice tendono a, a registrare valori più bassi. Questo non significa che ogni singolo paese scandinavo faccia questo. In media que il paradosso cosiddetto scandinavo scompare, mentre invece per esempio l'Italia comincia ad essere un pochino Uh, meno uh, gl gloriosamente piazzata, diciamo, diciamo così, per quanto riguarda, per esempio, in particolare la violenza fisica e i crimi okay? In sostanza, quello che abbiamo cercato di dimostrare è che diciamo, l'intuizione che il paradosso sembrava contrastare in realtà ha qualcosa di vero. Almeno per quanto riguarda la violenza cosiddetta domestica, quella che avviene entro le, mure, le mura familiari, cioè quella di cui è responsabile il cosiddetto partner della coppia, maschile naturalmente. Okay? Ora mi fermerei qua con quello che si fa con i dati della violenza. Si possono appunto fare diverse cose, quello che io e i miei coautori raccomanderemmo è ok, qualunque misura si usi è una misura che deve essere completa altrimenti i risultati possono essere non solo contro intuitivi ma distorti possono dare dei risultati che non hanno tanto senso okay? però per raggiungere questo è che si possa semplicemente contare no? intervistare e così Um, è importante sottolineare che c'è un lavoro scientifico dietro, come per qualsiasi altro fenomeno o fisico o sociale. Può essere addirittura un pochino più costoso, un pochino più delicato, però ci deve essere lo stesso rigore per poter prendere sul serio i risultati di queste indagini sulla violenza. Allora, fino, fino ad adesso abbiamo parlato di un tipo specifico di um, violenza, e cioè quello confinato all'interno della sfera domestica, um, indagato appunto dal Fra. Cosa accade invece um, sul posto di lavoro o in un qualsiasi luogo pubblico? In che modo uh, può essere valutata l'estensività di un fenomeno, quali quello delle molestie come l'ho anticipato prima? Ok, allora, innanzitutto... L'indagine fra non si uh, limita a registrare la violenza dal partner, registra mm. la violenza fisica, sessuale e psicologica sia dal partner che da chiunque altro, soltanto distingue okay. e quando ho parlato di violenza domestica ho parlato di questa perché è stata la, la violenza più studiata e in assoluto la più diffusa e quindi in qualche maniera è la cosa da studiare mm? però eh, con i dati per esempio no? In, con, eh, con eh, questi miei collaboratori noi abbiamo guardato i dati anche incorporando la violenza da terzi e non solo dal partner il risultato a cui mi riferivo prima riguarda la violenza da partner ok ed è importante contrastarlo non tanto con la violenza fisica, sessuale, psicologica da non partner, per esempio da un vicino di casa o da un parente o da qualcuno che passa per la strada, no? eh, perché lì i risultati sono un pochino, come dire, innanzitutto è meno diffusa, molto meno diffusa, e, e poi i risultati sono più ambigui. Mentre quello che fa riflettere, e che esce dal da, dalla ricerca che abbiamo fatto sempre basata sui dati fra è quello che appunto riguarda le cosiddette molestie sessuali allora come si misurano Beh, innanzitutto nella stessa maniera in cui si misurano le violenze sessuali la violenza sessuale fisica o altro e le domande per esempio possono essere queste allora quante volte negli ultimi 12 mesi, per esempio, hai subito uno degli episodi di eh, violenza di seguito riportati e gli episodi sono sguardi insistenti o commenti per cui ti sei sentita minacciata. Contatto fisico, abbraccio, abbraccio o baci indesiderati, commenti invadenti sul tuo aspetto fisico che ti hanno offesa, richieste di appuntamento inopportune, avanzi inopportune e offensive, e così via. Ok? E poi è più dettagliato. Allora, si sa da altre indagini ma anche dalla FRA, che le molestie sessuali sono più diffuse, sono generalmente eh, diffuse diciamo nei luoghi pubblici per così dire, ma il luogo pubblico per eccellenza nel posto di lavoro. E, appunto bisogna tenere questo presente perché il risultato che otteniamo è che al contrario di quanto succede per la violenza domestica, quando si va a guardare le uh, molestie sessuali, in realtà c'è una qualche evidenza, non è fortissima ma c'è, che sono più frequenti laddove le donne sono più emancipate. E in sostanza, per dare una rappresentazione spaziale della violenza, come se con l'emancipazione delle donne, con il loro venire fuori dalla casa, con il loro lavorare, con il loro assumere incarichi pubblici e così via, la violenza si fosse spostata, diciamo, dalla sfera domestica alla sfera pubblica. Ovviamente è anche, e forse per fortuna, cambiata come tipo, perché le molestie sessuali non sono la violenza sessuale vera e propria. Okay? Poi, sono, qui ci sono giudizi di valore, uno le può ritenere più o meno gravi, ma sono cose comunque diverse. Okay? Allora appunto questo risultato fa un pochino pensare, però detto questo vorrei anche precisare che a mio avviso la parte sulla, um, sulle molestie sessuali nell'indagine fra non è quella più solida. Questo a mio avviso e avviso anche dei ricercatori Elisa Ticci e Gianni Betti con cui ho lavorato. Quindi su questo secondo risultato, eh, come dire, non ci metterei le mani sul fuoco, mentre sono molto più tranquilla sul risultato che riguarda la diminuzione della violenza domestica eh, nei paesi laddove la donna, in qualche gli indici di emancipazione, di eguaglianza di genere, sono maggiori. Ok? Aspettiamo allora magari un vostro lavoro, un lavoro ulteriore proprio su questo argomento. magari. Ehm, per questo bisognerà, um, sì certo, beh, stiamo già lavorando in questo senso, però eh, la speranza è che questa indagine è stata fatta nel 2012, L'Eurostat sta lavorando a replicarla quindi sarà molto importante vedere i prossimi dati confermano quelli iniziali diciamo il prototipo no e soprattutto spero che venga migliorata la sezione sulla, um, sulle molestie perché questo perché le molestie sono possono essere un vero problema sul luogo del lavoro perché possono, per esempio, determinare esiti di carriera, esiti di impiego. A volte le donne, per, diciamo, la reazione che hanno alle menestie sessuali, è di cambiare lavoro. Ma magari cambiare lavoro, come dire, ha dei costi, sono più lontane da casa, perdono l'esperienza e fanno meno carriera, ci rimettono in salario, e così via. Sì, proprio di questo quindi, abbiamo parlato prima con la professoressa Bianchi. Esattamente, quindi non ho bisogno di dilungarmi su questo, direi. Allora, io vedo qui una domanda del pubblico che fa riferimento al questionario del Fra. E, sì. Andrea ci chiede, eh, tra le forme di violenza domestica che portano poi alla violenza sulle donne, c'è anche la violenza sugli animali domestici. Questa variabile viene considerata nella ricerca? No. La ricerca okay. è molto specifica ed è la violenza sulle donne. Ok? Perfetto. <ride> e dunque, abbiamo parlato di violenza domestica, eh, abbiamo parlato di molestie. Eh, questo periodo storico che stiamo vivendo è molto particolare. E dunque, eh, stando più eh, naturalmente chiusi in casa... Eh, quello che ci si potrebbe chiedere è, possiamo dire che sono insorti dei mutamenti riguardo alla violenza domestica durante questi tempi di quarantena? Diciamo che le notizie non sono certe, ma non sono positive. Allora, Ci sono due tipi di diciamo notizie, perché molto spesso le fonti sono um, associazioni che poi si rivolgono alla stampa, non è che ci, non ci sono ancora studi compiuti, non ci possono essere, oppure sono rilevazioni delle denunce che vengono fatte alle forze dell'ordine. Ok? E quindi studi, ovviamente siamo ancora nel mezzo, però in tutti, praticamente in tutti i paesi dove c'è stato un lockdown c'è stata una segnalazione di aumentato rischio di violenza domestica questo è come dire un po previsto si sa che come dire confinare no delle persone in uno stesso spazio quando ci sono delle tensioni può acuire le tensioni quindi una, un una partner che appunto vive con un partner potenzialmente violento beh diciamo il periodo di lockdown potrebbe acuire gli episodi di violenza. È stato così? Ripeto ci sono due tipi di evidenza, allora praticamente in tutti i paesi sì, le associazioni che sono in contatto con le donne che sono esposte al rischio della violenza in qualche maniera Oppure, eh, quelle associazioni che gestiscono i eh, famosi numeri a cui si telefona se no, per quando si eh, ha bisogno di aiuto in sostanza nell'emergenza no? e si è a rischio appunto di violenza, ecco, ehm, tutte queste organizzazioni in qualche modo segnalano un aumento delle richieste di aiuto e in particolare c'è stato apparentemente un aumento delle richieste di aiuto telefonico, quindi un aumento della frequenza delle telefonate a questi numeri eh, dedicati appunto alla violenza domestica. E questo è, ripeto, una cosa che pare sia successo dovunque. Quindi qualcosa, qualcosa deve essere vero. Ripeto, dall'Asia agli Stati Uniti all'Italia, alla Gran Bretagna, dovunque. C'è un altro tipo di evidenza, eh, diciamo più istituzionale, che qui in Italia è stata fornita dal, dal, dal Ministro dell'Interno, anzi dalla Ministra dell'Interno, della Morgese, e negli USA è stata diffusa dal corrispettivo diciamo, Ministro dell'Interno. Interno. e secondo queste fonti quindi sono fonti ufficiali da questo punto di vista quello che è successo durante quello che sta succedendo perché non abbiamo ancora finito siamo tutti ancora in quarantena che sta succedendo durante la quarantena è che c'è un calo notevolissimo della denuncia di tutta una serie di crimini il calo delle denunce per quanto riguarda la violenza domestica è invece molto minore. Quindi diciamo che se prendiamo la fonte denunce c'è stato qualcosa di non esattamente positivo perché le uniche denunce che non sono calate abbastanza sono quelle sulla violenza domestica. Però questa fonte, le denunce, non necessariamente misura l'effettiva incidenza degli episodi di violenza, perché non è noto che molti episodi di violenza, soprattutto domestica, non vengono denunciati alle forze dell'ordine. Okay? Quindi da questo punto di vista forse fa più fede il fatto che siano aumentate le richieste di aiuto alle associazioni e ai numeri dedicati. Io coglierei l'occasione per ripetere di nuovo uh, i, i numeri da contattare: uh, 1522 Bellissima. attivo 24 ore su 4, gratuito. E è possibile anche scaricare l'applicazione sempre omonima, on 1522 Apple Store e anche um, Play Store. Eh, dunque, siamo addirittura d'arrivo, come si suol dire, eh, dobbiamo passare il testimone al mm, Ciclomaggio e Uredio, ci sono moltissime domande che eh, le sono state fatte negli ultimi qui. minuti. Eh, io eh, inviterei eh, queste persone, perché non possiamo leggerle tutte, eh, magari a scriverci un messaggio privato sul canale Usena Campus e magari ehm, noi riusciremo poi a proporle ai professori e ne pubblicheremo poi le risposte, perché l'argomento è vasto e non riusciamo a rispondere a tutti. Magari ne leggo giusto una. Uh, Mattia chiede, ma l'aumento del rischio uh, relativo alla pandemia e quindi alla violenza domestica yeah. si è tradotto in triste realtà? Ci sono già dei dati in proposito? E quello che ho detto, gli unici dati, che però appunto non sono dati scientifici, sono dati, come dire, occasionali, ecco, è il fatto che nella maggior parte dei paesi, mi sentite? Perché c'è Sì, sì, che io non ho detto. È? Ok, perché hai cambiato il suono. Allora, nella maggior parte dei paesi sono aumentate le segnalazioni di episodi eh, segnalazioni che sono avvenute tramite eh, le donne che chiedevano assistenza ai numeri dedicati o si rivolgevano direttamente alle associazioni. Quindi questa evidenza c'è, ma non è che sia stata quantificata se non eh, rispetto a quella determinata città, a quel determinato paese, forse nemmeno a quel determinato paese, a quella determinata associazione, insomma sono ancora numeri infieri praticamente, però questa evidenza già c'è, quindi è il fatto che anche se prendiamo le fonti più ufficiali di questo mondo e teniamo conto del fatto che la violenza generalmente non è, eh, frequentemente quella domestica non è riportata, abbiamo il dato che c'è un calo minore per questo tipo di reati che per moltissimi altri reati, quindi direi che l'evidenza c'è. Non possiamo ancora tradurla in numeri certi. E Ok. Uh, allora, io concluderei questa nostra chiacchierata con i consigli di lettura che chiediamo a tutti i nostri ospiti. Ora, ok, mi è partito il, il mi sentite perché ora c'è sì, un problema, posso Vai posso viene. Vedere. Perfetto, benissimo. Allora, io ho sentito i colleghi che hanno già dato moltissimi consigli di lettura sociologica, quindi credo abbastanza, um, come dire, universale, nel senso che non, non richiede tecniche, eh, conoscenza di tecniche specifiche o altre. Mi permetto a questo punto di dare um, una lettura sempre generale, sempre per tutti, che però ha a che fare con la storia. Perché io credo che sia e, e, e io nemmeno conosco queste ricercatrici, so che però è un buon libro, innanzitutto lo nomino, ed è un libro di curato, quindi è una, una curatela, una serie di articoli, le curatrici si chiamano Simona Feci e Laura Schettini, il libro è del 2017 e è un libro di storia, si chiama La violenza contro le donne nella storia secoli dal XV al XXI, l'editrice è Viella. E questo, ehm, io credo che guardare alla storia da questo punto di vista sia molto importante, perché uno si chiede, per esempio, se ho ancora due minuti, ehm, forse uno, ehm, si chiede, ma perché c'è questa simmetria di genere? Ovvero, perché sono gli uomini che... Diciamo, picchiano le donne, diciamo, picchiano per dire tutto il resto, ovviamente, no? E non il contrario. Allora uno può dire semplicemente: Ma certo, è una questione è di violenza fisica. Sì, certo, in origine può darsi, nessuno lo può, nessuno può negare che ci sia questo, però il problema. è è che qualunque sia anche se la violenza fisica fosse all'origine, la differenza di, di scusi, non di violenza fisica, la differenza di forza fisica, mi scuso, la differenza mm. di forza fisica tra uomini e donne, se questa fosse all'origine di questa simmetria, in realtà se questa simmetria non fosse stata codificata, beh, ci sarebbero almeno parecchi casi di donnone magari partner di uomini più fragili e almeno di quelli sentiremo parlare. Non è così. Perché? Perché qualunque sia diciamo, la, uh, la radice biologica, se c'è, de della, uh, della violenza, e probabilmente c'è, il problema è che è stata codificata come un diritto degli uomini. E se si va a vedere queste cose storiche, cioè per esempio... Una storia del Seicento, di, di un benestante del Seicento, che ehm, ha, aveva, ha picchiato duramente e poi confinato la donna nelle sue stanze perché la donna aveva avuto l'ardire di penetrare nei suoi appartamenti e scoprire che aveva un amante. Ora, il problema è che la legge permetteva a questo signore di picchiare la donna per correggerla. I maschi avevano questa potestà, era parte del diritto di famiglia di allora, per così dire, chiamiamoli diritto di famiglia. Allora, andare a vedere questa cosa nella storia significa trovare le radici di qualcosa che non solo è molto antico ma è, è molto antico ed è durato perché è stato codificato è stato difeso dalle leggi oltre che dalle abitudini pensiamo poi al diritto d'onore che è stato abolito in Italia solo nel dopoguerra insomma sappiamo tutte queste cose quindi ho pensato che la storia fosse importante quindi leggetevi questo libro poi dopo io non ho il coraggio di consigliare l'articolo che abbiamo fatto um, sviluppando questa nuova tecnica e facendo il confronto diciamo con l'articolo originario è in inglese ed è un po tecnico però se i ragazzi che ci stanno seguendo e i non ragazzi diciamo i ragazzi in generale di qualsiasi età e le ragazze che ci stanno seguendo no, hanno pazienza Sta per uscire un contributo mio e dei miei coautori in italiano, senza troppe formule, leggibile, e sta uscendo nella rivista italiana rasse Rassegna Italiana di Sociologia, il numero uno del 2020 avrà questo articolo. Non è uscito, io ve lo darei volentieri, volentieri ma per, per ragioni di copyright non posso, e quindi vi posso solo invitare di andarlo a leggerlo eh, quando esce e lì troverete tutte le discussioni che abbiamo fatto, i ragionamenti sul eh, rapporto tra eguaglianza di genere e violenza, su come si misura e così via, però a livello access diciamo accessibile anche a chi non padroneggia tecniche statistiche o altro. Perfetto, io la ringrazio molto eh, per questi consigli, eh, tra l'altro eh, la, il nostro sistema universitario ha messo a disposizione moltissimi servizi per scaricare paper, quindi pro, forse se abbiamo fortuna anche il suo rientrerà tra questi. Eh, io ringrazio tutti gli ospiti eh, che hanno partecipato a questa maratona sul, sul genere, eh, ricord li ricordo tutti in ordine di apparizione, la professoressa Bianchi, il professor Sirus Rinaldi dell'Università di Palermo, la professoressa qui presente Francesca Bettio, eh, grazie a tutti voi per aver voluto partecipare alla nostra iniziativa anche in questa giornata festiva. Uh, ringrazio tutti voi che avete partecipato, uh, vi invito, in caso ve lo foste persi, a recuperare le live precedenti sia su Siena Campus che qui sul profilo di Unisiena. Vi ricordo che la maratona continua sui profili Instagram di ciclomaggio e iurelio con uh, Natascia Maesi e uh, Jacopo Romano del collettivo ciclomaggio per parlare di pan pandemia e uh, comunità LGBT+. Eh, grazie a tutti e a tutte, io vi do appuntamento a domani eh, con Virtual Studio alle 17 con il, profe il professor Gianmaria Milani che ci parlerà delle risposte dei paesi europei al coronavirus. Grazie di nuovo alla professoressa Bettio e buona serata a tutti. Buona serata a voi, arrivederci, anzi a risentirci. Arrivederci.